Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video e come vedete VRC9 sotto le mani per provarlo e eh, apprezzare la bontà della fisica di questo gioco vi lascio apprezzare anche la grafica ragazzi e per quanto riguarda i dettagli quello che offre in termini contenuti questo eh, nuovo titolo vi lascio scoprire se avete l'intenzione di comprarlo. Io qua voglio analizzare eh, quello che è il comportamento della fisica di queste auto. Ovviamente ci sono tutte le categorie di VRC 2, 3, queste qui, eccetera, eccetera. E siamo al rally di Sardegna in Italia, proprio perché c'è la terra qui. E allora... Andiamo! Ovviamente non corro per fare il tempo perché non mi interessa, voglio solo sentire come si comporta l'auto e devo dire che già le prime sensazioni sono ottime, si sente la terra sotto le, le gomme mamma mia che è stretto di qui il comportamento dell'auto è molto intuitivo ragazzi, è la prima volta che prendo st'auto in mano incredibile short, ragazzi short, le three sensazioni three short, che open. si hanno al volante cioè è molto intuitivo ragazzi si sente And veramente tutto tightens, ovviamente right sì, non conosco medium. il circuito non mi sono allenato però riesco a capire che sta succedendo e riesco a intervenire sul volante più And o meno è right ah, un drone c'era right ragazzi five, Fighissimo Ficata, right figata figata pazzesca ragazzi No no, qua hanno fatto un lavoro right, spettacolare right up, Ho visto And che c'è un'area a testa short. Che poi andremo Interfond, a fare ragazzi long, long, Interfond, Interfond, Bella sensazione Keep di velocità in Grafica in spettacolare, spettacolare ragazzi E fisica si si, si si si si si sente tutto l'effetto pendolo sì, sì, di quando sì, sì, sì, Mamma mia Mamma mia sì, sì, sì, Left sì, sì, sì, left è maticata ragazzi, veramente. Mamma mia, ragazzi. Va bene, va bene. Ok ragazzi, andiamo a testare invece eh, un po' di neve. Ok, 100% di neve Tutto pronto top Non importa, mi hanno right right Mamma Lecce mia, si sente quella four, Sensazione di leggerezza Sulla, sulla neve, è incredibile ragazzi eh. Sì, sì left, Ottimo, ottimo Into left and right e, e quando si va fuori pista trema tutto e il volante E si riesce open. a correggere. Bellissimo, bellissimo, mamma mia, spettacolo. Anche qui terreno completamente diverso, però... Riesce a capire quello che sta succedendo, right right c'è cioè anche l'accumulo. Adesso la sparo grossissima, l'accumulo del, della neve per qualche secondo che blocca un attimino l'auto. È right bel lavoro, bel lavoro, ragazzi. Bel lavoro da testare, assolutamente. And caution, flat right Mamma mia come trema cioè, ragazzi avreste dovuto vedere le correzioni che ho dovuto fare in quella manovra lì incredibile fantastico è un force feedback che non è aggressivo è corretto è giusto Vabbè, bene va ne ne abbastanza con la neve ma veramente anche qui la sensazione è ottima davvero ragazzi ottima davvero dai andiamo a vedere l'asfalto allora ragazzi per l'asfalto ho scelto l'area test sempre la stessa eh, visuale eh, perché qui si può fare un po di tutto allora vediamo l'asfalto mamma mia mamma che audio guarda guarda che sound Spettacolo. Sì, sì, sì, sì, sì eh, ragazzi, sì, sì, mamma mia che figata, che figata si riesce veramente a capire tutto quello che sta succedendo e quindi a correggere e quello che è impressionante è il, il cambio di, diciamo, di strada no? di fondo, tra, eh, fondo stradale quando si passa dall'asfalto direttamente alla terra il comportamento è geniale c'è poco da dire E' appagante questa fisica ragazzi Un'aera testa così poi bellissimo C'è poi una parte dove si possono fare un po' di gincana pure Ah, mi sono abbassato Guarda l'acqua come è fatta bene ho distrutto l'auto ragazzi, va bene Allora ragazzi io vi devo dire una cosa, ovvio che il gioco va testato a fondo eccetera, si devono trovare i in mini particolari, andare a guardare il pelo quello che volete, però le prime impressioni eh, su questi pochi minuti in cui io ho trovato il gioco rispetto al capitolo precedente devo dire che sta una spanna sopra cioè a livello di comportamento dell'auto delle sensazioni, l'intuizione che ha il force feedback così diciamo non aggressivo ma morbido nel senso che non che è blando, eh, che non si sente cioè giusto, la risposta giusta è che, si, che, che ti riesce a far capire ehm, che sta succedendo a darti una connessione comunque con il, il terreno, il suolo, la asfalto quello che è è veramente fatto bene ragazzi è fatto bene poi sicuramente ci saranno altri difetti altre cose però devo dire che già solo così di base pam andiamo in pista è una figata quindi io concluderei qui perché come sapete io sono solito fare o delle recensioni ultra eh, light eh, e vado all'essenziale oppure prendo e faccio un video di un quarto d'ora 20 minuti dove vi spiego tutto dopo aver eh, diciamo, spremuto il, il, il gioco, siccome VRC9 è appena uscito non posso dare apprezzamenti eh, diciamo più dettagliati allora mi limito a dirvi quelle che sono le prime impressioni e devo dire che sono molto positive per quanto riguarda appunto la fisica di guida, allora se questo video vi è piaciuto non esitate a lasciare un pollice in su, non esitate a lasciare un commento se l'avete testato eh, per dirmi il vostro apprezzamento il vostro, la vostra opinione rispetto a questo titolo noi come al solito ci vediamo prestissimo non esitate ad iscrivervi al canale tanto è gratuito attivate la campanellina per essere notificati ogni qual volta butto un video sul tubo noi ci vediamo prestissimo da Fabris è tutto ciao ragazzi